Allora oggi parliamo di un argomento molto importante. Oggi parleremo delle ferite e del perdono. Amè? Perché se ci sono delle cose che hanno causato delle ferite nel nostro cuore, eh? recenti o addirittura per quando siamo stati dei bambini, allora è importante che noi diamo al Signore questi cari, perché lui ci consolerà e inizierà proprio un nuovo tempo di benedizione. Amen quindi andiamo a leggere Matteo capitolo 5 dal verso 38 al verso 48 Matteo capitolo 5 dal verso 38 al verso 48 voi avete visto che fu detto occhio per occhio e dente per dente ma io vi dico non resistere al malvagio anzi se uno ti percuote sulla guancia destra porgi anche l'altra e se uno vuole fare causa per toglierti la punta lascia il diario del mantello se uno ti costringe a fare un miglio fanno con lui due datti chi chiedere chiede e non rifiutarti di dare a chi desidera qualcosa di più. da te voi avete detto che fu detto ama il tuo prossimo e odia il tuo nemico ma io vi dico amate i vostri nemici bendite coloro che vi maledicono fate del bene a coloro che vi odiano e pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano affinché siate figli del Padre vostro che cieli, poiché egli fa sorgere il suo sole sopra i buoni e sopra i malvagi, fa piovere sopra i giusti e sopra gli ingiusti perché, se amate coloro che vi amano, che preme avete? Non fanno altrettanto anche i pubblicani? Se salutate soltanto i vostri fratelli, cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pubblicani? Voi dunque siete perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Siate perfetti. Siate perfetti è uno standard molto alto. Già la legge di Mosè era uno standard alto, perché quando Dio dire la legge attraverso Mosè, tutte le nazioni che erano intorno al popolo di Israele erano nazioni pagane. E quindi la legge era molto profonda, perché non diceva soltanto non uccidere. Non diceva soltanto non rubare, ma diceva anche non desiderare nel tuo cuore. Era qualcosa che entrava nel profondo del cuore dell'uomo. Quindi già era uno standard molto alto. Però quando Gesù è venuto sulla terra, li ha sfidati ad andare ancora più in là. Ama il tuo prossimo o il tuo nemico, era stato detto. Ma io vi dico amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono fate del bene a quelli che vi odiano e pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano era uno standard molto più differente era molto molto molto più alto di quello che loro già fanno. perché? perché dietro questo standard di Gesù c'è cioè un insegnamento spirituale che serve per le nostre vite. e lo standard molto alto è il perdono perché? perché il perdono è un'arma spirituale che mette il diavolo in una situazione che non devi più combattere perché? perché il diavolo rimane delle persone per offenderti o crea delle situazioni intorno a te che ti causano delle offese e sono degli attacchi diabolici però se tu perdoni lui non sa più cosa devi fare Amen? addirittura oggi anche la scienza è arrivata a questa conclusione la scienza dice che se noi stiamo male come sentimento, questo influenza anche il nostro corpo. Cioè la scienza ha scoperto che esiste un legame tra il corpo e lo, e, e lo spirito e l'anima, nel senso che se noi ci sentiamo male dentro, di conseguenza anche il nostro corpo starà male. Quindi praticamente quello che sentiamo attraverso le nostre emozioni influenza la nostra salute. Questo è quello che la scienza sta dicendo negli ultimi anni, però è qualcosa che noi attualmente... Sappiamo già la bibbia, pensate che l'ipertensione, le malattie cardiovascolari, l'ansia, le emicranie, quindi il dolore di testa, le allergie, le infezioni, problemi con il sistema immunologico, perfino il dolore alle ossa e nei casi peggiori i tumori: sono praticamente influenzati da situazioni emozionali. Queste sono le ultime. Eh, così diciamo, scoperte in ambito scientifico, però nella realtà nella Bibbia noi troviamo scritto tutto questo. Quindi quando tu ricevi un'offesa sei vittima due volte. La prima perché tu ricevi l'offesa, perché il diavolo ti ha inviato l'attacco. Però poi questa amarezza, questo risentimento, questo rancore addirittura ti creano problemi nella salute. Quindi sei vittima due volte. E peggio ancora, che succede? che se tu non reagisci come ci sono insegnato, non perdoni, inizierai a perdere i territori che già hanno conquistato spiritualmente. E poi c'è succede una cosa, che la persona che ti ha offeso non ha un sentimento, quindi resta bene e tu soffri. Quindi praticamente sei vittima due volte. Però che succede? Che nel momento in cui tu benedici coloro che ti maledicono, preghi per coloro che ti perseguitano, rompi il potere di diavolo, del diavolo sopra la tua vita. Il diavolo non può fare più nulla contro di te e neanche ha incontrato lato santo. La tentazione di Gesù è la stessa cosa. Gesù ha subito la tentazione all'inizio del suo ministero, quando fu battezzato. Però la tentazione più brutta, tu la vedi che era avuta quando stava andando alla luce Quando tutte le persone che erano uscite a lui sono sparite. Pietro che doveva essere il primo, quando gli diceva, faceva, si buttava, signore, morirò da una vita per te. E lo prima che se ne fu, se ne è scappato davanti ai problemi. Giuda lo ha tradito con un bacio e se ne è tenuto con terra Come doveva stare il cuore del Signore? Alla fine lo portarono sulla croce, lo hanno frustato, lo hanno offeso, lo hanno maledetto, gli hanno messo sulla testa una corona di spine gli hanno bucato il costato con una lancia, però cosa dice Gesù? Nel momento più buio della sua vita, fa una preghiera, dice padre, perdona voi, il primo che fai? Quindi questa è la mano più forte che noi abbiamo, con il perdono, a me? Tu puoi ricevere un'offesa, riceverla fino a farla diventare addirittura una malattia nel tuo corpo, però puoi anche decidere di prendere questa offesa e trasformarla in un'occasione di benedizione per la tua vita. Secondo Corinzi, capitolo 1, verso 3, verso 4, dice una cosa molto importante. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre delle misericordie e di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione affinché per mezzo della consolazione con cui siamo da con Dio consolati noi possiamo consolare quelli che si trovano in qualsiasi afflizione cioè la Bibbia ci insegna una cosa che noi siamo in afflizione, Dio ci consola e grazie a questo fatto che Dio ci consola alla stessa maniera noi possiamo consolare qualcun altro significa ti hanno offeso sei stato ferito Dio viene e ti consola e tu hai un'unzione sopra la tua vita per poter consolare altre persone. Per questo chi è passato per una sofferenza riesce a capire un'altra persona ed aiutarla ad uscire da quel problema. Perché con la consolazione dalla quale tu sei stato consolato, con quella consolazione tu puoi consolare gli altri. Noi dobbiamo vivere ogni momento della nostra vita, perché la vita non ha solo momenti facili, passiamo anche attraverso momenti difficili. La Bibbia dice che c'è un tempo per ogni cosa, c'è un tempo per ridere, c'è un tempo per piangere, c'è un tempo per gioire, c'è un tempo per soffrire, c'è anche un tempo per il lutto, c'è un tempo per l'anima, c'è un tempo per il dolore, c'è un tempo per il tradimento, c'è un tempo per la sofferenza, c'è un tempo per la conquista, per le benedizioni, per la vittoria. E noi dobbiamo imparare a vivere tutto quello che c'è durante la vita, perché anche le cose che noi pensiamo che siano negative, in realtà sono positive perché tutto comperà bene per noi che non dico anche le ferite che ci fanno in realtà sono positive perché Dio attraverso quella situazione sta permettendo qualcosa per darci alla fine una benedizione infatti Isaia 61 dice che lui ci dà l'olio della gioia invece del lutto. cioè lui cambia la nostra tristezza in gioia. però se tu li nascondi dietro al problema, non lo affronti, non guardi intorno a te, allora succederà praticamente che non vivrai la vita, ma sarai sempre nel rimorso, sempre nella sofferenza. Invece la, la vita va vissuta e dietro la sofferenza che Dio ha Infatti sì. nel Simone del Monte Gesù dice, beati poveri di spirito, perché di loro devi escegliere. Poi il povero di spirito è una persona che è affamata di Dio, una persona che non ha chiamato Dio, e uno dice, poverino, è il povero di spirito. Invece il fatto che quello è affamato di Dio, cerca sempre più Dio, cerca sempre più Dio, cerca sempre più Dio. Perciò dice la parola di obbligare i poveri di spirito, perché di loro è lo Cioè Dio sta dicendo, viene questa sofferenza che tu non ti senti appagato davanti a Dio e lo stai cercando, Dio c'ha la benedizione di parte dei vicini. Dice, beati coloro che fanno cordoglio perché saranno consolati. Tu dici, Signore, ma io sto piangendo, sto piangendo, sto affrontando un mare di problemi. Però la Bibbia dice, preparati perché sta arrivando la consolazione di Dio. E quindi la consolazione per quelli che stanno soffrendo. Beati coloro che sono perseguitati a causa della giustizia perché di loro è i miei vicini. Beati sarete voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo tiranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia, tra le grandi e le giubilate, perché il vostro premio è grande nei cieli perché hanno perseguitato così i profeti che sono stati prima di noi. Quindi il prego è grande nei cieli. Se continuano a diffamarci, continuano a dire cose negative di nel nostro culto, continuano a tradirci, continuano a farci del male, dietro a Dio c'è un premio molto grande. Hai una gola più grande. Forse io scherzando come noi dice che dobbiamo fare un'altra attacca sulla corona. Sapete quando i militari facevano la guerra, uccidevano un nemico, facevano tacca sul fucile Molte volte noi facciamo le attacche sulla corona. Perché quello che noi subiamo, la persecuzione a causa di Cristo, aumenta il nostro regno in cielo. Quindi dove abita Dio? Dio abita in cielo, però la Bibbia dice che abita anche con l'umile e colui che ha il cuore rotto e contrito per verificare il suo. Cuore. piace, sinceramente, neanche a lui stare a contatto con le persone che la Bibbia definisce gli alteri. Gli alteri sono quelli orgogliosi, sono quelli che guardano gli altri con disprezzo. sono quelli che si pensano di essere più importanti, più belli, più bravi degli altri. La Bibbia dice che Dio queste persone fugge, e sinceramente anche io non mi trovo a avere a che fare con queste persone. Però Dio abile invece con coloro che hanno uno spirito umile e un cuore molto davanti quindi quando tu stai nella sofferenza stai passando per una prova, è lì che Dio abita insieme con te c'è una storia molto bella di un uomo che in sogno vede i momenti della sua vita e vede delle orme sulla sabbia a fianco a lui e nei momenti più brutti sparisce una coppia di orme rimane solo una coppia di orme e quindi lui dice signore, in questi momenti mi ha abbandonato no. lui dice no, questi erano i momento in cui io ti stavo portando in braccia sono i momenti che noi stiamo soffrendo, quelli in cui sentiamo di tutti sono quelli in cui tutti è più vicini quindi dobbiamo perdonare stare attenti a voi stessi, scritto Luca se tuo fratello pecca contro di te, riprendilo se si pente, perdonalo. e se anche peccasse caso sette volte al giorno contro di te e sette volte al giorno ti e ti dice mi pento perdonami quante volte bisogna perdonare Dio? No oddio, oh, non, tonare, non è mai mai mai mai. se sempre. Se una persona è strana normalmente che ci fate del male, non ci fa il caldo e né 5 minuti ci è passato tutto. Ma più è vicino quella persona, più stiamo male. Dicevo qualcuno dice, molte volte i parenti sono come le scarpe, più sono strette, più ti fanno male. Così per che ti fa un'offesa. Più quella persona ti è del vicino e più fa un dolore profondo nella tua vita. Alcune persone che ci hanno fatto del male magari riconosceranno i propri errori, altre non si accorgeranno nemmeno che ci hanno offeso, altre non diranno non lamenteranno che ci hanno offeso. A chi dobbiamo perdonare? Solo chi riconosce e ci chiede scusa? Soltanto, oppure per esempio chi eh, ci riconosce che ha sbagliato? O tutti quanti. Padre nostro dice perdona i nostri peccati come noi perdoniamo coloro che sono indebiti loro, praticamente tutti quelli che ti hanno fatto del male soprattutto bisogna fare attenzione perché ci sono delle persone che torneranno a farti del male e tu già lo sai anche tu che ti hai perdonato che Gesù ti ha perdonato quindi qual è il nostro obiettivo, la nostra meta deve essere tornare ad amare di nuovo con la persona per esempio, quando parete o moglie litigano, non si vogliono neanche per Però quando si perdonano, tornano di nuovo a massa. Il nostro obiettivo deve essere quello di perdonare con il cuore. Non dire, vabbè io ho perdonato. Però quando lo vediamo, il feco, lo fa, fa cazzotti con eh, il pancreas di l'abbiamo visto. Non abbiamo perdonato di cuore, l'abbiamo perdonato con la bocca. Quindi il nostro obiettivo invece deve essere quello di perdonare col cuore. Infatti Matteo 18,35 dice Così il Padre Celeste farà pure a voi se ciascuno di voi non perdona di cuore al proprio fratello, i suoi fatti. Quindi il nostro perdono deve essere un perdono di cuore. E quando noi perdoniamo di cuore, è lì che chiudiamo la porta, al diavolo. Il diavolo non ci può fare più Ma finché io non abbiamo perdonato il cuore, lui verrà, a ah, ti per ricordare quello che è successo verrà e ti verrà a ricordare a è successo cosa ti ha detto cosa avrà ha fatto e tu l'hai risentimento odio amarezza e questo si ripercuote sulla tua salute. Efesini 4 26 27 32 dice adiratemi e non peccate. il sole non tramonti sul vostro cuccio e non date nuovo al diavolo siate invece benigni e misericordiosi perdonatevi a vicenda come Dio vi ha perdonato come Dio vi ha perdonato quindi quando noi non perdoniamo stiamo prendo la porta al diavolo. Però quando perdoniamo con tutto il cuore torniamo alla mano di nuovo. Amen? E quando a davanti, tu torni da male di nuovo stai chiudendo la porta in faccia di avo. Come puoi però mantenere questo stato di perdonatore? Perché tante volte tu hai perdonato, però poi succede qualche altra cosa che quella ferita si chiama di nuovo rimanere perdonatori ebbene, la posizione deve essere mantenuta per decisione non per sentimento io ho deciso di perdonare non mi sento di perdonare tante volte ti preoccupa, ma io lo semplice, non me lo sento quando me lo senti? no, non me lo sento con Dio funziona con decisione quindi quando tu decidi, devi rimanere in quella decisione come la dieta tu dici, io ho deciso di fare la dieta Seppure ti arriva la torta di cioccolato davanti, tu devi essere che io ho deciso di fare la vita. Così è quel perdono. Se tu hai deciso di perdonare, nel momento in cui arriva il risentimento nel tuo cuore, tu devi prendere autorità, volontà, devi scrivere nel nome di Gesù, che dire, Satana, io ho deciso di perdonare questa persona, quindi tu questo risentimento per lo a nel nome di Gesù. A me devi affrontare il dolore. Non... È inutile, non è che ti dire non mi fa male, non mi fa male, siamo di carne, quindi noi sentiamo, le cose ci fanno male. Però la possiamo combattere. Dobbiamo prendere autorità quando sta cercando di ritornare il risentimento, legare questo spirito è uno spirito e cacciarlo via nel nome di Gesù. Perché? Perché altrimenti potremmo far soffrire le persone intorno a noi. Le persone che stanno male Magari hanno sofferto per una persona, tornano a casa e scaricano su tutta la fluida. Io già lo disse un tempo fa. Molte volte noi stiamo parlando gli errori di qualcun altro. Come pastori, i vedenti vengono in chiesa, no, perché il mio vecchio pastore ha fatto, no, perché il mio vecchio pastore mi ha detto e tutti gli errori del vecchio pastore mi scaricano addosso a me. Fidanzati, no perché il mio vecchio ragazzo è un'altra ragazza e quindi geloso contro di te ti scarica addosso i problemi di un altro e quindi noi molte volte senza accorgere possiamo far, star a far soffrire le persone che sono intorno a noi per questo dobbiamo perdonare non è buono che tu dici non sto bene non mi avvicinare, non mi parlare, non mi toccare molte volte la sofferenza è il segnale che c'è qualcosa che non va quando il medico ti visita e ti tocca dove c'è il dolore tu ti dici dove c'è il dolore tu soffri perché quello è un segnale che sta toccando sul tutto di Quindi quando nella tua vita tu entri in una situazione in cui stai soffrendo, quello è un segnale che c'è una fede. E quindi devi mettere lo Spirito Santo di entrare e purificare. Custodisci il tuo cuore con ogni cura, perché da esso sgorgano le sorgenti della vita. Dicevamo che dobbiamo perdonare come perché Dio ha preso i peccati, da gettare in forma male. E non se lo vuole ricordare più. Questo però non significa che Dio ci ha memorato e non ha memoria dei nostri peccati. Perché Dio è potente. Dio se li ricorda i nostri peccati. Ma il fatto che non se li vuole ricordare, significa che Dio non ti verrà ad accusare dei tuoi vecchi peccati. Non verrà per ad dire ti ricordi, dieci anni fa hai fatto questa cosa, adesso te la faccio matare No. Questo lo fermiamo. E tanto meno lo dobbiamo fare. più Noi dobbiamo perdonare la stessa maniera non possiamo stare sempre qui a rifacciare le persone le errori che l'unica hanno fatto anni fa. Andare da loro, ah ti ricordi, 10 anni fa hai fatto questo errore. Ah, 10 anni fa hai fatto quell'errore. Poi devi proventare anni fa hai fatto quell'errore. Poi 80 anni fa hai fatto quell'errore, sempre se stesso No, se dobbiamo perdonare, dobbiamo perdonare come perdona Dio. Dio perdona e dimentica. Dimenticare significa non tornare a riaccusare le persone degli stessi errori. Se lo stiamo facendo quello che dice il piano. Perché il diavolo è l'accusatore dei fratelli. Amen. Una cosa importante è anche che il cuore ha bisogno di essere guarito. Questa sera è quasi un insegnamento, sorprendo la predicazione. E perciò molte volte, a volte ci sta bisogno di mettere un po' di distanza con la persona. Perché se tu lo vedi sempre magari stai male. Però con un po' di distanza puoi avere il tempo di far operare Dio e lo Spirito Santo. decidi di perdonare, lo dichiari e lo perdono però la seconda cosa che devi fare e qui ci vuole il tempo ti devi riconciliare con la persona non vale dire io l'ho perdonato ma non ci voglio più avere niente a che fare no ma se è possibile se c'è la possibilità e ovviamente se tu non ti vai di nuovo a fare male per esempio quello che ha fatto una rapina adesso mi vado a un male un'altra volta no, non per questo, perdono ovviamente non sono questi i casi però allora, è possibile ci vuole la riconciliazione con quella persona? Perché nessuna relazione può essere lunga senza il perdono. Un matrimonio non può durare senza perdono, potrà durare un anno, 50, ma non può durare 80 anni senza perdono. Il perdono fa durare le relazioni. I due figli sbagliano nei tuoi confronti, però se tu non li perdoni, che fai? Cacci di casa. Non sono più i tuoi figli. Hanno fatto le loro calcio via. No, saranno sempre i tuoi figli se li vedo, le segni. Dobbiamo praticamente buttare via il registro degli errori. Questa è molto bella, c'è la storia di Corri e Temboom. Corri Ten Boom è una pastora molto famosa, ehm, eh, diciamo, nell'epoca della seconda guerra mondiale, il padre era un pastore tedesco, pastore della Germania, e durante la seconda guerra mondiale il padre nascondeva praticamente gli ebrei lo scoprirono e lo uccisero al momento. In casa stessa, davanti alla famiglia, lo uccisero lui. E alla fine deportarono le sue due figlie, tra cui c'era questa accoglietta e tenudone, in un campo di concentramento ebraico. Quindi loro si trovarono, tanti tedeschi, a passare per un campo di concentramento. In questo campo di concentramento morì la sorella. E lei rimase sola, figlia mia, sola. Poi ovviamente la liberarono dal campo di concentramento e lei era credente, cresciuta, e senza a servire il Signore. Insegnava molto sul perdono. Fino a giorni gli fece una domanda. Ma tu hai perdonato quelli che hanno fatto del male al tuo padre? Se sì, sì, io ti ho perdonato. E loro ti hanno perdonato. E disse no. E aprì la borsa e tirò fuori tutta una serie di fotografie perché disse, no perché la Germania non vuole accettare che ha fatto questa cosa sta negando che ci sono stati cambi di concentramento e cambi di sterminio Inizio a fare tutte le fotografie e durante la notte si non le parlò e le fece capire che lei, nel profondo del suo cuore non le aveva ancora detto mai perché fin quando aveva ancora il registro di quelle cose non le aveva ancora detto e quindi dovette buttare praticamente tutti i registri fin quando tu avrai ancora il registro degli errori che ha fatto quella persona nei tuoi confronti tu non avrai mai perdonato devi buttare il registro devi cancellare il vero perdono e dimenticare è come se una persona ti devi dei soldi il vero perdono non è che dice quando ce l'hai devi dare però li che sempre dai, non è tanto ricordi ricordati che mi devi dare dei soldi no il vero perdono è dire facciamo conto che non devi dare più eh? quindi fin la Bibbia dice arrabbiati però non peccati perché? perché arrabbiarsi non è peccato Peccare invece sì quindi tu ti puoi arrabbiare per una situazione che succede però non devi permettere poi che possa maturare praticamente una radice di amarezza non devi dare al diavolo che attraverso una situazione in cui tu ti sei arrabbiato e cui non hai perdonato il diavolo può venire e commettere una radice di amarezza ebrei 12,15 dice badando bene che nessuno rimanga privo della grazia di Dio e che non spunghi alcuna radice di amarezza che vi dia molestia e attraverso le quali molti vengono contaminati quindi molte volte questo, se tu non perdoni ti arrivi, ma non perdoni nasce una radice di amarezza che può inquinare e infettare tutta la tua famiglia un giorno c'era un uomo di Dio molto conosciuto in Sud America, si chiama Gigi Avila. Gigi Avila è un grande evangelista, tre canali televisivi, aveva, diciamo, adesso non c'è più. E cosa successo? Un giorno lo chiamavano perché la figlia era stata assassinata. Il marito della figlia, suo genero, l'aveva assassinata e l'aveva la assassinata in una maniera così crudella. Tante volte l'aveva data, tantissime volte. Lo presero e lo portarono ovviamente in carcere, gli Stati Uniti d'America si trovavano. E quindi dopo un po' di tempo Gigi Abbi l'ha preso in aereo e andò negli Stati Uniti d'America e andò in carcere per parlare con un suo genere. E appena lo vede se lo abbracciò, dice ti perdono, ti perdono di cura. E questo perché? Perché lui aveva compreso che non poteva permettere che quella situazione gli aveva salto diventasse una radice di amarezza per tutta la sua famiglia, per le altre figlie. Questo significa prendere il colpo le colle, affrontare il problema di faccia. Questo significa arrabbiarte, sicuramente quando l'avranno avvisata, non è che tu che è bello, è morto mio figlio, sicuramente si sarà arrabbiato. Però non ha peccato. Non ha permesso a quella radice di amarezza di scavare e di mettere radici dentro a quindi, in definitiva, se tu stai soffrendo e non riesci a perdonare, bisogna capire che il perdono non è un sentimento. Non ti devi sentire pronto per perdonare. Il perdono è un'obbedienza. È una decisione. Quindi devi decidere di perdonare, devi decidere di obbedire a Dio. E facendo questo, tu togli le armi al diavolo. bene? Mm. Mm. Ed è una cosa che purtroppo affrontiamo tutti. Perché tutti veniamo fissi soprattutto dalle persone più vicine, familiari, amici, fidanzata, fidanzata, marito, moglie, figli. Però come dobbiamo perdonare? La Bibbia dice 70 volte 7. Perché quando noi perdoniamo, chiudiamo la morte in faccia al diavolo e abbiamo la morte alla benedizione. Se invece non perdoniamo, il diavolo inizierà a conquistare parte della nostra vita, del nostro cuore, della nostra famiglia. E addirittura della nostra salute. Amen. Quindi oggi vogliamo chiudere le porte al diavolo. Magari tu puoi anche dire che hai perdonato con la bocca le persone che gli hanno fatto del male. Però questa serie io ti voglio sciogliere. A me è per loro benedicendo. È facile dire che l'ho perdonato. La persona mi ha fatto tanto male, io le perdono. Sì, però le hai benedetti si Se è un il meglio per noi. Noi vogliamo avere il momento per pregare adesso, vogliamo che Dio possa guarire il nostro cuore da tutte le ferite che ci sono state. Perché so che non è facile, tutti li abbiamo passati, tutti li abbiamo sofferti. Cioè è arrivato il momento di chiudere la porta di piano. E di non permettere di più di danneggiare la nostra vita, la nostra famiglia e la nostra vita.